La situazione in Brasile è molto critica, eh, in base a un'indagine che si basa sulle previsioni del Fondo Monetario Internazionale e, e, e i dati dell'ultima edizione del bollettino della Banca Centrale brasiliana, ehm, nove paesi su dieci devono affrontare la crisi causata dalla pandemia di Covid-19 in condizioni migliori del Brasile in particolare uno studio di un ricercatore marcel bassiano dell'istituto brasiliano di economia della fondazione vargas eh, sottolinea appunto che tra 192 paesi il brasile si colloca nelle ultime posizioni in america latina solo il venezuela eh, è in condizioni eh, peggiori e si consideri che la cina eh, dove è iniziata l'epidemia eh, le previsioni sono di una crescita dell'economia del 5,1%. Il problema eh, del Brasile è sicuramente anche la presenza di un fattore aggravante per, scarse, per gli scarsi risultati economici, cioè il fatto che dal 2017 il Paese è cresciuto dell'1% circa, dopo due cadute consecutive di oltre il 3%. Eh, ciò significa detta di gran parte degli economisti brasiliani che misure non coordinate contro la pandemia nel eh, paese come quelle cui si assiste in questi mesi eh, danneggeranno la ripresa economica già molto difficile eh, in termini generali l'impressione è che il recupero, la ripresa economica a livello mondiale dopo la pandemia di Covid-19 sarà più difficile ora di quanto non eh, fosse nelle precedenti recessioni, ma questo sarà particolarmente vero per i brasiliani. Eh, le previsioni eh, al momento sono che il prodotto interno lordo brasiliano collassi quest'anno e abbia solo una timida ripresa nel 2021 l'impatto economico delle misure di distanziamento sociale, lockdown, messe in atto per contenere la diffusione del Covid-19 si traducono, secondo le previsioni, in un calo del PIL dell'1,6% nel biennio 2020-2021. Ovviamente questo significa che eh, il Brasile sta affrontando contemporaneamente una crisi sanitaria, una crisi economica e una crisi parallela, il che purtroppo per il Brasile eh, ovviamente ha eh, effetti eh, cumulati che si autoalimentano e che non ha molti paralleli a livello internazionale. L'ottimismo che circolava all'inizio dell'anno è stato lasciato alle spalle e eh, tutti prevedono un forte calo per l'economia nazionale. Eh, C'è chi eh, ritiene le prospettive eh, del Fondo Monetario Internazionale e del focus della Banca Centrale addirittura ottimistiche rispetto a, a chi come per esempio la Banca Mondiale già prevede un calo del 3% per il Brasile nel biennio. Eh, a breve il Fondo Monetario Internazionale dovrebbe pubblicare nuove eh, stime, per, eh, sono attese il prossimo mese. E probabilmente le, le stime indicheranno una performance ancora peggiore per il Brasile. Eh, ovviamente la, i dati eh, sulla, uh, sulle condizioni drammatiche attuali in termini economici sono allarmanti. Eh, già il Brasile entrava nella crisi attuale con una disoccupazione a due cifre quasi 70 milioni di persone considerate vulnerabili eh, all'inizio eh, dei primi effetti della pandemia la disoccupazione era secondo le statistiche ufficiali del, eh, dell'indagine campionata nazionale eh, attorno al 12,6% nel primo trimestre dell'anno si stima che il tasso fosse poi effettivamente intorno al 16% e destinato ad aumentare nei mesi successivi. E ci sono uh, economisti come De Barros, che, era il, che è stato in passato il presidente della Banca Nazionale per lo Sviluppo Economico e Sociale, secondo cui la crisi del Covid-19 eh, segnerà profondamente un'intera generazione. Del resto, organismi internazionali come l'Ox eh, affermano che sarà la peggiore crisi degli ultimi anni e il modo in cui eh, sarà affrontata eh, e diverrà una componente decisiva per uscirne e questa è un'altra delle ragioni che